Buongiorno, l'obiettivo di oggi sarà quello di risolvere insieme l'esercizio di laboratorio numero 7. L'esercizio presenta alcune difficoltà, eh, direi quattro principali. Eh, la prima, quella di gestire i due mondi, ovvero il mondo relazionale e il mondo oggetti. La gestione delle date che si aggiunge eh, in questo laboratorio. Dovremo utilizzare anche il concetto di connection pooling e invece difficoltà costante negli ultimi laboratori direi che è quella di sapere utilizzare bene la ricorsione passerei subito su Eclipse e vi mostro qual è la situazione da cui partirò tre packages principali un package contenente il controller un package dedicato al DAO un package dedicato al modello facciamo run l'applicazione ed ecco l'interfaccia grafica io l'ho già implementata quello che, ovviamente giocando un po' con eh, HBox, VBox in SimBuilder, eh, nulla di eh, complesso in questo caso, quello che ci interessa è capire qual è l'obiettivo. Ci dobbiamo mettere nei panni di un'agenzia di assicurazione e eh, dobbiamo capire, dobbiamo fare un'analisi di caso peggiore. In questo caso dov dovremmo scegliere eh, un NERC, ovvero un ente che si occupa, della gestione dell'energia elettrica in una macro regione in questo caso del eh, Nord America e data, eh, dati eh, un numero massimo di anni e un numero massimo eh, di ore dovremmo poter capire eh, quante persone sono state storicamente al massimo eh, colpite dal, dal power outage per fare ciò dovremmo poter Uh, utilizzare un database che uh, ci dice quali sono tutti i power outages che si sono verificati fare delle combinazioni e capire qual è, uh, qual è stata la uh, peggiore andando appunto utilizzare un metodo ricorsivo direi che prima di partire uh, vado ad indagare un pochettino qual è uh, il database che uh, andremo a utilizzare come vedete ci sono più uh, tabelle una tabella area che uh, ci elenca tutte le Aree, micro aree in cui i power outages possono avvenire, una lista di eventi, ovvero tutte le cause di un possibile power outage, una tabella molto importante NERC che ci va a indicare quali sono tutti i gestori di eh, energia elettrica eh, che ci interessano del Nord America, e una eh, tabella invece Power outages, probabilmente la più importante, che raccoglie tutti. Uh, i, appunto i, i power outages tutti gli eventi uh, qua avremo un uh, area ID un area un uh, NERC ID ovvero per una determinata area avremo un, uh, un gestore quindi avremo uh, il gestore avremo uh, un numero di persone che sono state colpite da uh, tale evento avremo delle date di inizio e eh, di fine dell'evento date intendo data e, eh, e ora come questa struttura dati che abbiamo qua va a eh, creare, modificare il nostro eh, progetto eh, nel mondo oggetti beh avremo sicuramente delle classi che io ho già qua parzialmente eh, implementate una classe ad esempio eh, NERC la classe NERC prevede la presenza di un id e di una stringa, ovviamente nel nostro costruttore andiamo a inizializzarli, poi una serie di metodi getter, setter, un hashcode, un equals e un toString, nulla di eh, differente da quanto già visto eh, in altre volte. Quello che si va ad aggiungere è eh, una classe NERC idmap. Questa classe ha lo scopo di andare a risolvere il problema di Uh, identità l'identity problem in cosa consiste beh uh, giocando nel dao potremmo andare a creare più oggetti diversi dal mondo dal punto di vista uh, del mondo oggetti due oggetti separati che rappresentano però uh, lo stesso lo stesso concetto e ciò non ci va bene perché noi riusciamo a distinguere oggetti separati uh, se sono riusciamo a capire se oggetti separati rappresentano la stessa eh, lo stesso concetto eh, però comunque è uno spreco di memoria usando invece una mappa possiamo evitare ciò una mappa intero NERC in questo caso il metodo più interessante è questo GET che dato un NERC che noi passiamo ci ritorna un altro NERC o magari anche lo stesso in che senso? andiamo a fare il GET solito dalla mappa dato l'ID del NERC e ci viene ritornato un oggetto NERC Adesso, se l'oggetto è eh, null, significa che l'oggetto che noi vogliamo andare a inserire non esiste, non, non c'è mai stato, e quindi andiamo a inserirlo. Andiamo a inserire questo eh, NERC, ovviamente anche con la sua chiave che è LID, e ritorniamo l'oggetto nuovo. Altrimenti, se l'oggetto era già presente, andiamo semplicemente a ritornare l'oggetto vecchio. E questo ci risolve eh, tutti i problemi legati appunto ad avere dei doppioni eh, che rappresentano però eh, la stessa cosa. Oltre a eh, NERC di Map abbiamo la classe Power Outages che va a eh, costruire degli oggetti, eh, ovviamente ognuno di loro dovrà avere dei eh, identificativi, dei, de, delle variabili eh, interne per, che definiscono appunto un Power Outage, ovvero un ID, un ERC, tempo di inizio, tempo di fine, persone state, eh, che sono state colpite da questo evento, la durata dell'evento e l'anno eh, dell'evento allora io direi che eh, possiamo passare al costruttore che per quanto riguarda la prima parte è solamente una, so, una serie di eh, inizializzazioni delle nostre variabili per quanto riguarda l'ultima invece ho scelto di implementarlo insieme semplicemente perché dobbiamo andare un pochettino a toccare il discorso date orari in quanto dobbiamo definire un outage duration e un year quindi partiamo subito usando local date time Temporaneo, quindi temp date time. Partiamo da local date, time, punto, from, e ci servirà outage start. Ok. Dato eh, questo oggetto temporaneo, possiamo definire l'outageDuration duration, che è definita come temp date time da questo momento. Che l'inizio, until, fino all'outage. End. L'unità è crono unit. per noi saranno ore. E così abbiamo definito la duration. This year. This year. sarà definito come outage. Start. Uh, get. Get. Year. Eccolo qua. Ok. In questo modo, eh, giocando con localDayTime, abbiamo definito eh, la duration e l'anno. Per quanto riguarda gli altri metodi, sono dei getter, dei setter, nulla di più. L'unica cosa ancora da notare è che PowerOutage implementa l'interfaccia comparable e quindi andando a cercare troveremo un metodo compareTo. E compariamo due oggetti power outage come confrontando lo start di uno con lo start dell'altro quindi possiamo fare sort de di una lista di power outage sapendo che poi eh, saranno, essi saranno ordinati per data di inizio fino a qua ci siamo arrivati, direi che possiamo abbandonare temporaneamente il nostro, eh, il nostro modello ci toderemo dopo per sviluppare eh, i metodi ricorsivi. Passiamo al DAO. DAO, primo metodo. getNerkList. Come dice, come suggerisce il, eh, il suo nome, ritornerà una lista di nerc Come parametro abbiamo uh, la nostra ID map, ci servirà un, una stringa SQL, in questo caso molto semplice, selezioniamo l'ID e il value da Nerk inizializziamo l'array uh, e poi solita operazione, connessione, prepare statement, result set finché abbiamo elementi, questo elemento uh, direi di uh, novità andiamo a crearci un uh, oggetto NERC ma non lo aggiungiamo direttamente a NERCList ma aggiungiamo NERC idmap.get ovvero aggiungiamo esattamente questo oggetto se questo oggetto non era già stato creato altrimenti aggiungeremo l'oggetto vecchio che però rappresenta la stessa cosa che vuole rappresentare questo oggetto eh, e questo per appunto evitare il problema eh, di eh, identità chiudiamo la connessione e torniamo a list. direi che dal punto di vista eh, del DAO nulla è cambiato rispetto ai laboratori precedenti per avere la connessione ci basiamo su ConnectDB, questa classe che però in realtà è un po' cambiata, perché seppur noi non stiamo cambiando nulla eh, in questo metodo, le cose sono cambiate, perché in ConnectDB ci eh, basiamo su eh, IKDCP che internamente gestisce eh, il Connection Pool. Eh, apriamo usando GetConnection, se nel caso di S sia null, vuol dire che è il momento di, eh, aprire tutte le connessioni che eh, ci serviranno usando username password eh, ovviamente la stringa eh, url alcuni dati relativi appunto alla lunghezza massima del prepare statement eh, e cose di questo tipo creiamo ds poi se eh, per tutte le altre volte quando chiudiamo la connessione verrà fatto semplicemente un ds.getconnection quindi ci eh, faremo dare in prestito una connessione che poi restituiremo ma dal nostro punto di vista dal punto di vista in questo caso del DAO nulla è cambiato secondo metodo list power outage eh, è ciò che ritorniamo ciò che vogliamo get power outage list è il nome del metodo passiamo come sempre il NERC idmap come in questo caso suggerisce il nome del metodo vogliamo Uh, Ritornare una lista di power outages definiamo la stringa eh, in questo modo se noi andiamo a testarla su il nostro eh, database facciamo la qui tutto funziona ci facciamo dare tutti i nostri eh, eventi ovviamente i dati che ci interessano eh, ovviamente gli altri definiamo, apriamo una array list, lo inizializziamo poi come sempre connection, prepare statement, result set senza badare al fatto che stiamo usando un connection, eh, una connessione che ci è stata data tra quelle presenti nel connection pool andiamo avanti, while rest next ci facciamo dare un eh, un NERC, usando NERC ID se n fosse null questo è un problema, è un problema perché noi nel nostro evento abbiamo un Uh, NERC che noi però non abbiamo nella nostra database eh, nella nostra lista eh, di eh, NERC e quindi in questo caso vuol dire che non è un problema eh, nostro perché è il database che non è consistente perché appunto eh, nella lista dei NERC non è presente questo NERC che invece viene eh, presentato qua nel, in un evento sostanzialmente nel caso più fortunato e direi più comune in cui vada tutto bene cosa andiamo a fare? Andiamo a definirci un power outage, che possiamo chiamare in questo modo, new power outages, outages, scusate, res. Ci servirà un intero, quindi lo prendiamo da id, qua attenzione alle parentesi, n, e poi dobbiamo gestire le date, n, res.get timestamp perché questo che abbiamo da date event di però lo trasformiamo subito in un local daytime che ci piace di più res punto stessa cosa adesso per gli altri per gli altri dati date event finish punto tu local daytime ci manca un int, quindi get int, ed è il numero di customers affected. Uh, con le parentesi dovremmo chiudere una qua e chiudere qua. Dovremmo esserci. A questo punto, power outage list.add, aggiungiamo. Ok. E ritorniamo, power outage. List. anche eh, questo secondo metodo dovrebbe essere eh, implementato correttamente quindi possiamo andare nella classe di test dove testiamo la connessione eh, getNercList e poweroutageList possiamo dare fare run as job application sembra funzionare qua abbiamo la nostra lista eh, di Nerc sotto la nostra lista lunghissima di Uh, eventi. Quindi per quanto riguarda uh, il nostro DAO direi che abbiamo, abbiamo concluso. Possiamo spostarci di nuovo al modello, ma questa volta al modello, diciamo, la parte di modello uh, legata al, ai metodi ricorsivi. Aprendo model abbiamo tutta una serie di variabili, una event list ad esempio, eh, che contiene una lista di power outages, una lista filtrata, e capiremo meglio dopo di che si tratta, è una lista che eh, sarà, eh, accoglierà la nostra soluzione. Il massimo numero di persone, ovviamente, che possono essere colpite, perché è ciò che eh, sarà la determinante per eh, capire se una soluzione è migliore di un'altra. Nel nostro costruttore creiamo un oggetto DAO, creiamo un ID map, ci facciamo dare la NERC List usando la NERC map che all'inizio ovviamente sarà, sarà vuota e poi eh, ci facciamo dare il Power Outage List sempre partendo da eh, un IDMAP, che contiene tutti, tutti eh, gli eventi che sono eh, capitati partiamo con Get Worst, Worst Case che è una funzione pubblica ed è la funzione di Rave wrapper, ovvero la funzione che si occupa in qualche modo di eh, preparare la ricorsione partiamo dalla soluzione vogliamo una soluzione che sia una array lista array lista e fin qua ci siamo quante persone sono state colpite? beh ovviamente per ora zero perché non abbiamo nessuna soluzione poi creiamoci una lista filtrata di eventi e qua cerchiamo di capire un po' meglio che si intende. Event uh, list filter, anch'essa come array list. Ok, adesso cicliamo in for power outages event in event list. Cosa andiamo a fare tra tutti gli eventi ci chiediamo se l'evento in questione ovvero l'evento corrente prendiamo merc get punto equals a che cosa a merc allora se così è cosa andiamo a fare event qua è di power out energies. a questo punto eh, l'event list filter conterà un nuovo elemento perché facciamo ciò? perché la lista di eventi è davvero molto lunga possiamo vederla qua in fondo sono tanti gli eventi non sono così tanti gli eventi invece che si riferiscono al nostro eh, ente specifico al nostro NERC e quindi per evitare di avere una lista infinita eh, e dover tutte le volte nella ricorsione fare il check questo evento si riferisce al eh, gestore che ci interessa ci creiamo direttamente qua una lista eh, di eventi interessanti possiamo anche usare collection, collections.sort e andiamo a fare un sort di event event list filter così avremo una lista che è ordinata e essendo che power outage implementa comparable e lo implementa andando a eh, confrontare i tempi di inizio avremo una lista eh, con i power outages ordinata per eh, tempo di inizio Qua eh, possiamo direttamente chiamare la funzione ricorsiva direi passando un uh, new array list che inizializziamo con power, anzi una new array list, di power outages, ci servirà U uh, numero max number, attenzione alle maiuscole, of oh, yes e max. Number of outage. Possiamo ricorrere. Max hours of outage. Ok, possiamo ricorrere e eh, ritorneremo alla nostra soluzione. Questo è il metodo wrapper terminato in cui abbiamo preparato la ricorsione. Ora allora, invece si tratta di andare a scrivere il metodo ricorsivo vero e proprio. Adesso salto un attimino tutti questi piccoli metodi e passo al metodo ricorsivo vero e proprio. Allora, quando una soluzione può dirsi migliore di una precedente? Senza dubbio se tale soluzione conterà più persone colpite. Quindi ipotizziamo di avere un metodo che ci fornisca il numero di persone colpite data eh, una soluzione, quindi possiamo chiamarlo sum affected people da partial, se questo numero è maggiore del max, di max affected people, allora vuol dire che abbiamo una soluzione migliore. E quindi max affected people sarà che cosa? Sum di max affected people. Ovviamente sempre della nostra soluzione parziale soluzione new array list di power outages inizializzata in questo caso invece con parziale ok direi che outages così. direi che questa è uh, la nostra condizione per capire se una soluzione è migliore eh, della precedente oppure no difficile qua dare una vera e propria condizione di terminazione perché non sappiamo eh, esattamente quando dovremmo fermarci qua ci dovremmo fermare quando abbiamo vagliato tutte le possibili combinazioni che hanno senso ma eh, vagliando queste soluzioni se troviamo la soluzione migliore intanto ce la salviamo for power outages andiamo a generare tutte queste combinazioni event Event in Event, Event List filtered, filtered, ciclando tra tutti questi eventi filtrati e eh, già eh, ordinati, quello che facciamo sempre è prima aggiungere tale evento, poi in qualche modo ricorrere, lasciamolo così e poi Dopo andiamo a fare backtrack, quindi andiamo a rimuovere. La problematica è appunto definire un attimino quando ricordare, dato che nonostante lavoriamo su una lista filtrata, eh, la lista è comunque molto spesso molto lunga, quindi andiamo a ricordare solo nel caso specifico in cui abbia senso farlo. Quindi diamoci delle condizioni. Quando ha senso farlo? Quando rispettiamo il massimo numero di anni e il massimo numero di ore che eh, l'utente ha inserito. Quindi supponiamo di nuovo di avere dei eh, metodi che facciano, eh, ci dicano se stiamo rispettando queste, eh, questi vincoli. Quindi check mark, se check max years di partial e ovviamente max number of years. Se cioè vero, e se anche è vero, check max hours of outage, partial max hours of outage. Spero di non aver dimenticato nessuna, maiuscola. Se questi uh, due controlli sono Verificati, allora sì, possiamo ricordare. Quindi recursive di partial max number of, of years. Ce la posso fare. Max hours of outage. Ok. Quindi. Andiamo a crearci tutte le possibili combinazioni dati dagli eventi in uh, event list. Il problema è che così facendo manca ancora qualcosina. Perché non dobbiamo permettere che andiamo ad aggiungere un evento che è già stato aggiunto. Non possiamo avere due eventi uguali, altrimenti non ne usciamo più. E quindi partial.contains Event, andiamo a fare tutto questo lavoro se, se l'evento che stiamo considerando non è ancora stato inserito altrimenti eh, non capiamo più cosa stiamo facendo perché stiamo inserendo due volte lo stesso evento proprio che il conteggio magari risulterà anche eh, di, persone, il conteggio di persone colpite sarà anche molto alto ma non avrà alcun senso ciò che stiamo eh, calcolando quindi se l'evento che vogliamo aggiungere non è ancora contenuto alla nostra soluzione aggiungiamolo, controlliamo però che eh, tutto sia lecito se è lecito ricordiamo eh, poi facciamo backtrack qua andiamo a chiudere l'if, andiamo a chiudere il for andiamo a chiudere il metodo metodo in questo caso privato il metodo pubblico è il metodo wrapper che abbiamo implementato in precedenza cosa abbiamo utilizzato per implementare questo metodo? Sotto la struttura ricorsiva è sempre eh, la solita riconoscibile, l'unica differenza è che non abbiamo una condizione di terminazione così netta, perché in questo caso dobbiamo comunque generare tutte le possibili combinazioni, eh, ovviamente limitandoci a quelle eh, fattibili. Però in qualche modo siamo sicuri che terminati tutti i for il nostro, eh, la nostra funzione, il nostro metodo, terminerà. E man mano andiamo a eh, ritenerci eh, a, a ritenere la... Uh, soluzione migliore ce la teniamo in solution alla fine in solution troveremo la soluzione ottima per fare ciò per utilizzare questo metodo recursive abbiamo bisogno di un some affected people questo metodo che data una soluzione parziale ci ritorni il numero di persone uh, colpite dagli outages presenti in partial poi un check max years che ci dica uh, data una soluzione parziale e il numero massimo di anni eh, inserito dall'utente se stiamo rispettando eh, se in parziale stiamo rispettando appunto max number of years analogo in check max hours of outage data una soluzione parziale il max hours of outage dobbiamo capire, dobbiamo ritornare true se eh, stiamo in partial stiamo rispettando max hours of outage metodi però che sono eh, piuttosto semplici eh, li ho già implementati partiamo dal primo mh, ve li commento brevemente sum affected people da una soluzione parziale partiamo con una somma inizializzata a zero passiamo tutti eh, gli eventi in partial sommiamo a sum eh, tutte le eh, persone che sono state affette colpite meglio da eh, questo evento e alla fine ritorniamo sum questo è il primo metodo per quanto riguarda check eh, max years partiamo sempre da una soluzione parziale e da max number of years se la soluzione parziale è maggiore o uguale di 2 dobbiamo fare eh, delle operazioni altrimenti sappiamo già ovviamente che è true perché eh, in sostanza abbiamo solo un uh, evento e quindi almeno un anno dobbiamo averlo se partial size è maggiore o uguale di 2 invece abbiamo un years uh, one che è trovato grazie a partial get zero get year, e un year true che è trovato da partial get partial size minus one get year. E perché possiamo fare questo controllo? Qua ci limitiamo a scrivere if y2 y1 più 1 max è maggiore di max number of years, allora return false. Ciò vale perché abbiamo ordinato list filtered. Quindi qua ci eh, troviamo con una soluzione parziale che conterà prima sicuramente eh, in posizione 0 eh, l'outage più vecchio e quindi prenderemo l'anno dell'outage più vecchio e direttamente l'outage dell'anno eh, dell'outage più eh, recente. Qua c'è un più 1 semplicemente per il fatto che immaginiamo di avere un outage nel 2003, uno nel 2004, gli anni considerati non sono uno ma sono ovviamente due. Quindi se questa differenza, questo range di anni supera Max Number of Years, ritorniamo false. Ultimo metodo che ci interessa è check Max Hours of Outage che è implementato qua sotto. Questo metodo a sua volta si uh, basa su, una, uh, su un altro metodo, Sum Outage Hours supponiamo anche in questo caso di avere questo metodo a disposizione data una soluzione parziale sappiamo quante ore di outage abbiamo. Uh, ci sono state se questa somma è maggiore della massima allora false, altrimenti true e questo metodo sumoutage outage hours è implementato qua sopra e è molto simile a sum affected people per tutti i power outages andiamo a sommare somma inizializzata a zero andiamo a sommare la duration uh, del, dell'outage quindi con questi piccoli quattro questi quattro piccoli metodi eh, riusciamo a implementare la nostra funzione il nostro metodo ricorsivo anche il modello sembra essere eh, completo ci sono degli altri eh, metodi tipo get che ritorna nel list che abbiamo già eh, che ci siamo già salvati. All'inizio, eccolo qua, e ci basiamo sul DAO per fare ciò, quindi è un rimando al DAO. Un ultimo metodo eh, che ci serve è getYearList e semplicemente andiamo a usare un set, un set ricordiamo, un set di integer, quindi set non può contenere elementi duplicati, di, eh, lo implementiamo con hashSet, tra tutti i power ci facciamo dare l'anno e lo aggiungiamo in set, e poi... Facciamo una sort di year list, comparando interi, quindi andiamo a comparare eh, o due rispetto a uno, eh, due interi, qua eh, ovviamente dobbiamo crearci un comparator, comunque eh, tutto ciò per avere semplicemente la lista eh, di anni che sono eh, relativi al, a un dato NERC eh, che andiamo a selezionare all'inizio. Quindi, per un dato NERC, abbiamo una serie di eventi relativi a un top di anni che andiamo a ritornare con il list. Ultima piccola cosa che voglio far notare: visibilità dei metodi, pubblico il wrapper, privato il metodo di corsivo vero e proprio, pubblici invece tutti questi metodi, che potremo quindi andare a utilizzare nel nostro controller. Bene, direi che il nostro modello è terminato, possiamo passare a fare qualche eh, test grazie a questa classe di test. Il primo metodo che testeremo è getNercList, ovvero eh, un metodo che si basa sul DAO. Il secondo invece metodo che andiamo a testare è questo qua, getWorstCase, che andrà a chiamare il metodo ricorsivo. Abbiamo qua definito dei parametri, ad esempio 3, 3, sia per eh, il vincolo di ore sia per il vincolo di anni il NERC l'oggetto qua N che andiamo a utilizzare è un NERC che ci siamo creati ad esempio eh, selezionando il NERC del main che è appunto ID13 possiamo runnare tutto run as c'è l'application ok tutto sembra funzionare qua otteniamo la lista di tutti i NERC quella che abbiamo già ottenuto prima Qua invece il numero 938, questa dovrebbe essere una lista. Evidentemente la soluzione migliore eh, conterà solo questo eh, elemento. Eh, L'unica cosa che possiamo andare a controllare è ad esempio in Power Outages, in questa tabella possiamo andare a vedere l'evento 938. 938, eccolo qua, fa riferimento al NERC appunto 13, quindi questo ci darà la conferma, almeno che eh, le cose. Sembrano funzionare. Possiamo passare al consolore, Ve lo presento già implementato, anche perché eh, non c'è nulla di concettuale. Nel metodo setModel andiamo a settare il modello, ovvero ci, eh, utilizziamo il metodo getNerkList e andiamo a popolare il combo box facendo getItems, get scusate, allNerkList. Per quanto riguarda l'altro metodo, invece, duran. Uh, il vero metodo diciamo di questo console ore. andiamo subito a pulire l'interfaccia e poi andiamo a fare qualche test ad esempio prendiamo dal combo box un, uh, un NERC se uh, il selected NERC è nullo vuol dire che nessuno ha selezionato nulla quindi dobbiamo uh, andare a chiedere all'utente di selezionare almeno un NERC poi facciamo un test sul massimo numero di anni Facciamo parse int su text years get text, uh, se tale numero è minore o uguale a zero, oppure se tale numero è maggiore di yearly size che prendiamo da get year list, il metodo che abbiamo sviluppato in precedenza che abbiamo discusso più grazie in precedenza, se questa uh, condizione è verificata significa che l'utente ha inserito un valore non valido di anni e quindi gli chiediamo semplicemente di uh, scrivere un uh, un anno nel range corretto analogamente per uh, le ore andiamo a fare parsint su txt hours get text e se il numero di ore è minore o uguale a zero, chiediamo di nuovo all'utente di inserire un numero maggiore di zero. tolto ciò andiamo a settare un testo in txt result computing the worst case questa è la nostra scelta tanto per dire ci vorrà del tempo quindi andiamo intanto a, a scrivere che noi stiamo lavorando Chiamiamo subito il metodo getWorstCase, riceveremo una soluzione che chiamiamo WorstCase, puliamo l'interfaccia e stampiamo le informazioni relative alla eh, soluzione, ovvero il eh, totale di persone colpite dal Power Outage e andiamo a utilizzare some affected people, metodo che abbiamo visto essere pubblico, e some outage hours per quanto riguarda la montata totale di ore di outage. In aggiunta a ciò andiamo a scrivere, mh, a stampare qualche informazione sugli eventi che eh, sono presenti eh, nel, nella lista, nella soluzione worst case e in particolar modo andiamo a scrivere ad esempio l'anno, l'outage start, l'outage end, outage duration and get affected people quindi le, il numero di persone eh, colpite da, eh, da questo evento. Direi che abbiamo, abbiamo terminato, possiamo verificare che il funzionamento dell'applicazione sia corretto. Facciamo Run, Java Application. Ok, selezioniamo un ERC, ad esempio quello del main che abbiamo già testato prima. 3, 3, worst case, in questo caso è rapido, 51.500 persone sono state colpite, 2 ore massime eh, di outage e qua l'evento, quello che abbiamo eh, cercato prima nel database, evidentemente un evento solo con una durata di 2 ore e 51.500 persone colpite. Se noi andiamo a aumentare eh, il numero di ore, ad esempio mettiamo 13, esatto, la soluzione cambia, molte più persone sono state colpite, ci vengono proposti 5 eventi, la somma totale di eh, outage è stata di 12 ore, noi gli abbiamo chiesto massimo 13, quindi il vincolo anche in questo caso è rispettato. Direi che il laboratorio è terminato riassumendo le difficoltà che eh, abbiamo incontrato sono quelle che ci aspettavamo, ovvero abbiamo dovuto gestire i due mondi, quello eh, a oggetti e quello razionale del database. Abbiamo dovuto gestire le date eh, con local day, day time, il timestamp. Abbiamo dovuto utilizzare il concetto di eh, connection pooling, abbiamo visto eh, cosa cambia dal punto di vista del DAO avendo già implementato una classe ConnectDB in realtà cambia poco però il funzionamento eh, dietro al nostro codice è completamente diverso lo abbiamo ottimizzato ultima cosa ma direi altrettanto importante abbiamo utilizzato un algoritmo ricorsivo abbastanza complesso direi che eh, abbiamo finito ci possiamo salutare al prossimo laboratorio